Porto di Lampedusa è un progetto di orti comunitari che inizia a muovere i primi passi nel 2015. Eh, gli orti comunitari sono stati creati in un'area tutelata dalla Sovrintendenza di Agrigento di proprietà del Comune di Lampedusa. Il progetto è in paternariato con il Circolo Esserada Legambiente, l'Università di Palermo e l'ASP di Palermo. Le particelle che abbiamo creato sono circa 10, una delle quali è, è assegnata agli utenti ortisti del centro diurno, un'altra ai partner Legambiente e Università di Palermo e gli altri a Lampedusani, a gruppi eterogenei di Lampedusani che nel tempo ne hanno fatto richiesta. Hanno fatto richiesta della possibilità di avere delle particelle ad uso coltivo, di coltivo agricolo, per autoprodursi il cibo che mangiano poi sulle loro tavole. Alcuni gruppi di ortisti sono formati da famiglie, altri sono formati da singoli, alcuni dei quali hanno anche addirittura ristoranti che riescono quindi a introdurre all'interno dei loro piatti, che offrono poi i turisti e i lampedusani, eh, alcuni prodotti provenienti proprio dagli orti quindi una produzione a chilometro super zero. E la Terra Onlus, che è l'associazione che sta portando avanti da più di due anni questo progetto, ha come obiettivo quello di stimolare l'autoproduzione di cibo attraverso un tipo di agricoltura, che è un tipo di agricoltura naturale, ovvero senza l'utilizzo né di pesticidi né di qualunque altra cosa, possa essere dannosa non solo alla salute degli uomini, ma alla salute dell'ambiente. Un altro obiettivo di questo progetto oltre a quello di produrre cibo per l'autosostentamento è quello sicuramente di ripristinare un equilibrio ecologico in un'area che quando noi l'abbiamo trovata era un'area completamente abbandonata, desertificata e utilizzata dai Lampedusani come una vera e propria discarica a cielo aperto. Attraverso il progetto quindi si vuole da una parte ricostituire un equilibrio ambientale di senso e dall'altra fornire un luogo di relazione, una vera e propria piazza verde in cui le persone che partecipano direttamente o indirettamente al progetto possano avere un luogo in cui parlare di fertilità biodiversità, ambiente e amore appunto per la natura e per l'ambiente. Um, un altro obiettivo che ci siamo dati insieme a Lega Ambiente, all'Università di Palermo, per cui um, viene appunto coltivata la particella di cui dicevo prima che viene chiamata eh, sperimentale anche quello di recupero di antiche semenze. Per noi è molto importante che questo tipo di progetti fungano da ponte intergenerazionale tra i, gli, i vecchi contadini e i futuri nuovi giovani contadini. Per questo il seme diventa sia prezioso in quanto proprio appunto tutela e, ehm, e recupero di antiche semenze, ma anche occasioni di dialogo tra eh, queste due generazioni, creando effettivamente un vero e proprio ponte culturale di carattere agricolo. Diciamo il nostro focus eh, punta, eh, punta su diverse direttive, direttrici eh, tematiche. Eh, quella che spicca eh, più di tutte è quella di innescare anche una relazione orizzontale che vada diciamo, a valorizzare le relazioni umane tra la comunità lampedusana e la parte di artisti utenti del centro diurno, che attraverso il linguaggio dell'agricoltura riescono a trovare anche un ruolo, un ruolo di identità e di riconoscimento attraverso quelle che sono mansioni specifiche. Infatti l'attività che portiamo avanti con gli artisti utenti del centro diurno di Lampedusa eh, si svolge tre volte la settimana e consiste in attività agricole legate alla cura manutenzione e la gestione dell'orto, ma anche del seminzaio comunitario e della compostiera collettiva. Per quanto riguarda gli orto, l'orto appunto eh, facciamo la semina, il trapianto, ci prendiamo cura appunto delle, dei prodotti stagionali eh, ortivi e poi una volta al mese vengono inseriti anche nella mensa del centro oppure ogni tre mesi facciamo un mercato orto dunque questi prodotti vengono messi sul banco di questo mercatorto, che è occasione anche per far assaggiare i prodotti alla comunità dei Lampedusani ma anche è importante per i ragazzi perché è uno stimolo a far sempre meglio inoltre con i proventi li utilizziamo appunto per prendere ciò che serve ai nostri orti Tanti sono i risultati ottenuti ma quello a cui teniamo eh, più di tutti è il fatto che le persone abbiano finalmente trovato un luogo sano all'aperto in cui parlare e ritrovare eh, la loro identità isolana e riscoprirne un nuovo possibile futuro di sviluppo legato all'ambiente, al rispetto e alla tutela del proprio territorio.